Io mi chiamo Sara Toson, sono un'educatrice e una socia fondatrice della cooperativa Semi di Senape. Remix è un centro di riciclo creativo, educazione alla sostenibilità. È nato nel 2015, è un progetto che ha mutuato la sua idea dai centri Remida di Reggio Children e che abbiamo poi portato qui in Alessandria grazie a una collaborazione col Comune di Alessandria, con la Fondazione Social, che ha finanziato il progetto e vari altri partner del territorio. Ed è uno spazio in cui eh, innanzitutto si fa educazione alla sostenibilità e quindi eh, si invitano scuole di ogni ordine grado, dai bambini più piccoli agli adulti agli adolescenti e, e varie realtà a parlare appunto di sostenibilità, eh, di riciclo creativo e di tutto quello che ruota intorno appunto al riciclo creativo e all'educazione alla sostenibilità. E, e poi ha uno spazio in cui vengono portati tutti i materiali di scarto provenienti da aziende del territorio, eh, di tutti i tipi. Ovviamente il nostro territorio offre molta plastica, ma eh, si parla anche di carta, stoffa, legno, di tutti i tipi e questi materiali sono a disposizione delle scuole per essere riutilizzati. Eh, scuole, in realtà scuole, associazioni, chiunque voglia eh, usare questi materiali che sono Inizialmente erano dedicati a eh, essere buttati perché sono materiali di scarto di lavorazione o eh, campionari, errori di produzione. Eh, invece, in questo modo possono prendere nuova vita ed essere utilizzati per tante cose perché, poi, essendo materiali molto neutri, eh, possono essere utilizzati sia per eh, questioni legate alla didattica, scienze, matematica, eh, italiano, tutte le materie che ci vengono in mente, ma anche all'arte, alla creatività, un po' tutto. Oggi a Remix lavorano due educatrici della nostra cooperativa, tre volontari del servizio civile e poi ruotano sul centro altre persone che si occupano di fare laboratori, tenere incontri, corsi di formazione per adulti, educatori, insegnanti, quindi varie persone ruotano poi intorno al centro, però diciamo due, Giulia e Sofia, sono le educatrici che ci lavorano in questo momento. Sicuramente è uno spazio che eh, vuole portare mh, in maniera importante la riflessione su che cos'è il riciclo creativo e l'educazione alla sostenibilità, quindi eh, raccontare che esistono dei materiali che vengono buttati e, e sono tantissimi e che possono essere riutilizzati, raccontare che esiste la possibilità di vivere eh, l'educazione alla sostenibilità in maniera giocosa, divertente e creativa e... e la, diciamo sicuramente la lotta allo spreco ehm, e anche l'educazione su questi temi, la sensibilizzazione su questi temi, eh, appunto parlando dei bambini ma anche degli adulti perché poi è un tema che sicuramente viviamo un po' tutti.